In questa puntata, esploreremo gli eventi che hanno portato alla fine tragica del Titanic e alla perdita di molte vite umane. La notte del 14 aprile 1912, il Titanic urtò un iceberg, causando danni irreparabili alla nave. L'equipaggio si rese conto della gravità della situazione e iniziò a evacuare i passeggeri. Vi racconteremo delle scelte difficili che i passeggeri e l'equipaggio dovettero affrontare, tra cui l'abbandono della nave e la ricerca di salvezza sui pochi salvagenti disponibili. Inoltre, vi sveleremo i dettagli della corsa contro il tempo per salvare il maggior numero possibile di vite umane, con la nave più vicina, il Carpatia, che si affrettò a raggiungere il luogo del naufragio per recuperare i sopravvissuti. Ma non tutti i passeggeri e l'equipaggio del Titanic sopravvissero alla tragedia. Vi racconteremo le storie dei sopravvissuti e delle vittime, tra cui quelle dei passeggeri più celebri. Il naufragio del Titanic è una delle tragedie più note nella storia della navigazione. La perdita di vite umane e la distruzione di una nave così grande e lussuosa hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Nella prossima puntata del nostro podcast, La Chiamata di Soccorso, Speranza e Disperazione, esploreremo gli sforzi di soccorso che seguirono il naufragio del Titanic e le emozioni contrastanti che accompagnano una situazione di emergenza come questa. Cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa quarta puntata del nostro podcast sul Titanic. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio nella lussuosa vita di bordo della nave dei sogni